Quali sono i vantaggi e soprattutto gli svantaggi che si nascondono dietro la costituzione di una limited liability company? Perché si fa presto a esaltarne i vantaggi ma molto spesso gli svantaggi sono assolutamente sconosciuti. Quali sono? Te lo dico tra un secondo. Ciao, sono Luca Tagliatele e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Iscriviti al canale per essere sicuro di ricevere gli aggiornamenti e lascia un like a un video alla fine del video se eh, questo contenuto ti è piaciuto. E passiamo all'argomento principale, Limited Ability Company. Eh, questo fa parte di un ciclo di video che eh, viene dedicato da noi di Tax Planning a uno degli strumenti di diritto societario più utilizzato in assoluto nel mondo, sia dai piccoli che dai grandissimi, perché ha dei vantaggi evidentemente importanti. Quelli che invece non vengono mai nominati o molto poco o non li si conoscono o si tacciano di, di proposito sono gli svantaggi cerchiamo di capire quindi allora quali sono i principali vantaggi perché dovremmo considerare la costituzione di una LLC e per quale motivo invece dovremmo fare molta più attenzione prima di eh, affidarci a uno dei qualsiasi driver che si trovano lì su internet pronti a regalarci per un dollaro la costituzione di una, di una LLC cosiddetta chiave in mano che poi per cifre così basse chiavi in mano non è mai Mai e poi mai. Vediamoli subito, partiamo evidentemente dai vantaggi che sono la parte probabilmente che ti interessano di più. Allora, il primo, il più interessante, soprattutto da un punto di vista tributario, lasciatemelo dire, è quella della possibilità di scelta del tax regime. Infatti, a seconda che tu sia un sole proprietor, un memmo, che, che siate due o più cosiddetti members e non soci se avete visto il video precedente sapete che c'è una terminologia tutta differente dedicata alla costituzione delle LS. vi rimando per questo a quest'altro mio video continuando nell'elezione del tax regime è possibile decidere se essere tassati come una S-Corp piuttosto che come una C-Corp sono quattro regimi con quattro sfumature completamente differenti non entriamo nel merito, quello che dovete sapere voi quello che vi interessa probabilmente di più la scelta che, eh, che, a cui potete optare quella di C-Corp, cioè di essere tassati come company, perché tecnicamente uh, le LLC sono auto automaticamente tassate per trasparenza, cioè quando ne costituite una l'accountant dà per scontato ma io la legge dello Stato in cui è stata incorporata, dà per scontato che quella LLC verrà tassata in capo a voi per trasparenza. Voi potete invece fare una delle quattro lezioni che vi ho detto io la più comune è C-Corp, cioè quella di, essere, di farla tassare come una società a tutti gli effetti, quindi soggetta alla Federal Income Tax del, degli Stati Uniti. Okay? Quindi questo è il primo vantaggio, questa forma, questa possibilità di scelta che obiettivamente è eh, direi estremamente rara se non addirittura unica nei diritti societari e tributari delle altre giurisdizioni. Numero due eh, è possibile attraverso l'operating eh, um, agreement che è il, lo strumento interno che disciplina i rapporti tra soci e amministratori la possibilità di attribuire ai membri cosiddetti members, eh, una partecipazione agli utili e anche evidentemente alle perdite in misura non proporzionale quindi se siamo due soci abbiamo il 50% cada uno è possibile tramite operating agreement attribuire a, un, a uno dei soci l'utile dell'80% all'altro soltanto del 20% e così via sono degli esempi, quindi le percentuali sono cangianti perché è possibile modificarle evidentemente perché magari un membro ci porta più lavoro, l'altro più capitale eccetera eccetera nell'operating agreement è possibile avere questa tipologia di flessibilità che li ha resi anche per questo motivo uno ha reso le uno degli strumenti uh, ibridi più utilizzati nel, nel doing business nel doing business nella nell'attività uh, di impresa uh, vantaggio numero tre uh, non esiste un numero un cap ai membri posso avere un milione Tecnicamente idealmente di eh, membri all'interno di una singola LLC, ciascuno con il suo membership interest, e non c'è nessun divieto di cittadinanza, quindi chiunque può uh, costituire una, una LLC senza limite di membri e senza divieto di, di cittadinanza. La burocrazia è estremamente snella e questo forse è uno dei punti uh, fondamentali che lo rende più appetibile perché quando vi siete obiettivamente rotti le scatole di avere a che fare con la legislazione uh, tributaria italiana piuttosto che francese, piuttosto che che spagnola, piuttosto che dell'Europa dell'Est, con differenti gradi di uh, rotture, di scatole, diciamo così una LLC tendenzialmente non vi dà neanche l'obbligo di contabilità sì, avete lo, a seconda dell'utilizzo che fate, di chi sono i membri eccetera eccetera ci sono delle, degli obblighi di contabilità più o meno ridotti che la rendono estremamente flessibile Quindi, questo è un altro, uno degli altri motivi per cui è la più utilizzata in, insieme alla flessibilità dell'operating agreement l'altro vantaggio lo conosciamo bene è quello della tassazione per trasparenza perché ci evita uh, quel fenomeno bruttissimo della cosiddetta doppia eh, tassazione economica Infatti è possibile eh, Noi sappiamo che se una società eh, Quando abbiamo calcolato la base imponibile Di una società alla fine dell'anno Ne otteniamo un utile Dopo la tassazione Quell'utile se lo distribuiamo ai soci Sotto forma di dividendo Poi viene tassato nuovamente in capo ai soci Ecco questo fenomeno di doppia tassazione Prima dello stesso fenomeno economico Prima in capo alla società E poi evidentemente in capo al, al socio Con una partnership evitato Nella misura in cui l'utile viene tassato di direttamente per trasparenza in capo ai soci e quindi non c'è il primo passaggio della società e questo non è uh, banale, facciamo attenzione perché anche qui in realtà la pass through entity può darci dei problemi uh, nella misura in cui abbiamo più di un singolo socio, quindi mio, il mio invito è che uh, a non aprire quello di non costituire, si cioè dice organizzare, organize um, una LLC uh, a core leggero soprattutto se siete uh, più di uno, cioè perlomeno due soci, perché gli effetti sia societari sia sotto il punto di vista del diritto tributario potrebbero essere molto più complicati di come ve li hanno prospettati è una forma societaria altro vantaggio molto utilizzata all'interno del real estate perché è possibile fare un singolo investimento comprare un singolo appartamento una singola casa un singolo lotto tramite un'unica LLC e quindi avere tante LLC, tante quante sono le unità immobiliari acquistate questo evita un fenomeno cosiddetto di cross liabilities cioè evita che i problemi di un'abitazione legata evidentemente ai creditori possano poi accadere a catena sulle altre sui altri acquisti immobiliari quindi il real estate è molto utilizzato per questo motivo ultimo vantaggio molto importante è che i membri possono non c'è un limite alla forma giuridica che possono assumere i membri delle LLC quindi il membro di una LLC può essere un'altra LLC può essere una S-Corp può essere una S-Corp possono, um, possono essere società non americane uh, trust, fondazioni, eccetera eccetera. quindi eh, questa enorme flessibilità no, sotto un profilo di governo quindi non c'è sempre solo il vantaggio tributario, non è che si aprono LLC solo per non pagare tasse. Ecco, quello probabilmente soprattutto dai grossi gu, gruppi, è l'ultimo dei motivi per cui si costituisce una LLC. Ma la verità è che l'operating agreement e eh, la possibilità, eh, quindi l'assenza la, la, di limiti eh, nella costituzione da parte della forma giuridica dei soci lo rende uno strumento estremamente appetibile. Ok, quindi fase 1: vantaggi. Fase 2 andiamo a vedere allora eh, quando è che devono accendersi i campanelli di, di allarme, le, le prime lampadine. Allora Prima di tutto se tu sei alla ricerca di capitale, di debito, uh, di uh, nuova finanza sul mercato dei capitali, la LLC potrebbe non essere lo strumento ideale per te. Perché? Um, perché è, um, proprio perché uh, l'organizzazione interna è definita da un operating agreement quindi non dalla legge, non è estremamente esattamente, immediatamente trasparente da parte per gli investitori che non sanno quello che succede al suo interno e potrebbero essere poi anche molti limiti molte clausole eccetera eccetera chiaramente non se la incorpori, se, se la incorpori tu ma eh, dipende insomma da, dalle esigenze che hai con, con il tuo veicolo quindi da qual è il tipo di business la tipologia di attività che hai intenzione di, di esercitare questo è un fenomeno è un problema che viene tendenzialmente poi bypassato tramite la fusione per incorporazione in una NUCO cosiddetta C-Corp, quindi, per, evitare, quindi per, uh, per eliminare i limiti del, dell'operating agreement prendo la LLC, la fondo per incorporazione in una C-Corp e così ho di nuovo accesso al mercato dei capitali in una maniera un attimino più flessibile che è tipico appunto delle C-Corp, cioè delle società di, uh, di capitali. Uh, c'è da sapere che in molti stati ci sono alcuni costi nascosti nella misura in cui alcuni stati prevedono una uh, cosiddetta franchise tax che varia a seconda dello stato può essere più o meno elevata però diciamo una tassa fissa insieme alla agent fee che viene pagata ogni anno quindi anche quando vi dicono incorporate, ma non costa niente vi, vi faccio pagare soltanto il costo di incorporazione non è vero esiste sempre una franchise tax e una agent tax che vanno presa in considerazione perché possono variare da stato in stato altri costi nascosti possono essere uh, l'annual report e gli obblighi di pubblicazione che sono per esempio presenti nello stato di New York non sono dal mio punto di vista dei costi elevatissimi, però chiaramente eh, eh, l'ammontare dei, dei costi è evidentemente relativo e cambia a seconda delle vostre esigenze e soprattutto del vostro portafoglio. Comunque questi costi possono presentarsi poi di anno in anno e possono fare la differenza, soprattutto se non fatturate tantissimo o se l'avete aperta con degli scopi eh, estemporanei. Uh, Cos'altro? Um, uno, ecco, e questo forse è lo svantaggio principale del motivo per cui poi aprire una LLC senza passare da, una, da un esperto tributarista è una specie di follia. Uh, molte giurisdizioni uh, non US vedono le partnership come opache. Questo succede anche in Italia, cioè l'amministrazione finanziaria non vede la LLC uh, come partnership, questo che cosa vuol dire? Che non la tassa automaticamente per trasparenza, ma la vede come se fosse una qualsiasi altra società, come se per esempio fosse una UK Limited, ok? quindi una società a tutti gli effetti. Questa cosa di non tassarla per trasparenza e quindi vederla come opaca potrebbe sembrare un vantaggio, ma non lo è. Non lo è nella misura in cui se non siete, se non vivete nella giusta giurisdizione che non è nessuna delle, delle giurisdizioni della società uh, dell'Europa, dell'Unione Europea per intenderci Potreste avere problemi di doppia tassazione, si innescano automaticamente quando l'amministrazione finanziaria di un paese vede la partnership estera come opaca, si innescano una serie di problemi, uno su, tutto, uno su tutti la difficoltà se non l'impossibilità di applicare eh, un trattato contro le doppie imposizioni, soprattutto quando i soci della partnership sono perlomeno due, non lo dico io, lo dice l'Ox evidentemente, io mi, mi, eh, mi esprimo sulla base dei documenti eh, che ho studiato nel corso della vita, quindi andatevi a vedere l'annual reporting partnership del 1999. In questo senso, quindi difficoltà o impossibilità di applicare la doppia tassazione, eh, di applicare il trattato contro la doppia tassazione, con, con conseguente doppia tassazione, soprattutto se il vostro è un veicolo genuino. Che, ha un, che è un cosiddetto effective trade of business all'interno degli Stati Uniti e quindi soggetto alle imposte degli Stati Uniti Per esempio la federal income tax del 21% A quel punto il dividendo viene distribuito e lo ridasso e non riesco a evitare il fenomeno della doppia tassazione in nessun modo. In più esistono tutta una serie di uh, cosiddette SAR, GAR, cioè specific anti Abusive rule e general anti-abusive rule. Uh, in Italia il GAR è uh, l'articolo uh, 10 bis dello Statuto dei contribuenti. Comunque uh, sono delle normative uh, che praticamente non riconoscono come genuino il veicolo estero e quindi ne disconoscono la, la, il vantaggio fiscale, il vantaggio economico con riattribuzione uh, della, della tassazione. In Italia, nel caso dell'Italia, nelle altre giurisdizioni ciascuno di per sé, un'attribuzione poi di sanzioni, interessi, eccetera, eccetera. Okay. Io sono Luca Taglieratria, ti ricordo sempre il mio nome, eh, non ci fare caso. <ride> spero che questo video ti, ti, ti sia piaciuto, ne seguiranno altri sulla, sulla LLC perché mi sono reso conto che è obiettivamente uno degli argomenti più interessanti per i miei clienti per la mia platea. Se ti è piaciuto questo video e spero proprio di sì, ti prego mettimi un like e iscriviti al mio canale. Noi ci rivediamo nel prossimo video.